Ciao a tutti da Malaga, oggi è il 5 gennaio 2020 e abbiamo trascorso quattro giornate fenomenali, abbiamo cercato di divertirci e di buttare giù un po' di schemi mentali che ci li limitano, che ci affogano la vita, insomma speriamo di esserci riusciti, ce l'abbiamo messa tutta, soprattutto siamo stati in ottima compagnia di un grande marco. Scadelli. Consiglio a tutti. Eh, eh, perché lo consiglieresti? Perché è una bella esperienza di vita, è un grande divertimento, è, è, tutto, è tutto. Te lo ritrovi sul lavoro esterno? Assolutamente sì, assolutamente sì. Tipo? Beh, cerco di pensarci nel senso, ogni volta che si affronta una difficoltà, un ostacolo di fronte a un ostacolo, si cerca di pensare a questa roba. Riflettendoci un attimino, quella cosa ci permette di, eh, di prenderla con molta più eh, ragionevolezza. Ecco, diciamo così. Okay? Grazie. Ciao. a chi hai sol lleno. Entonces, non nos speriamo. te esperamos. Eh? Okay? Fa pure caldo. Mi, mira, mira la, mira, la mira cabeza. Mira como estoy tengo caldo. Eh, tengo caldo. <ride> este es el sitio Thank mm -hmm. you. Yeah. Saluteci! Yeah.